Amore, dammi tre parole per dirti di sì! Sconto interessi, Rada! Allora ti dico subito di sì! Ci sono cose alle quali nessuno dovrebbe rinunciare, come le speciali promozioni di Dotolo Mobili. Sconto fino al 50%, interessi zero, rata a gennaio 2021. Dotolo Mobili, nessuno riesce a fare queste promozioni. Per questo siamo il numero uno in qualità e risparmio. Ti aspettiamo a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Bellizzi di Salerno, Teperola Caserta. La domenica aperti solo a Passo di Mirabella.